Cari cittadini di Albignasco, l'autorità sanitaria mi ha comunicato oggi un nuovo caso di contagio nel nostro territorio. È una notizia che non deve abbatterci, ma dobbiamo assolutamente rispettare le prescrizioni dell'autorità. Purtroppo vedo ancora molte persone che fanno fatica a rispettare le regole. Sono regole difficili che hanno cambiato completamente la nostra vita hanno limitato la nostra libertà di circolazione, hanno contingentato le nostre relazioni sociali, hanno istituito una sorta di coprifuoco serale. Ma è assolutamente necessario seguirle in modo rigoroso, perché l'obiettivo principale che dobbiamo porci è quello di contenere il virus, che può portare a compromettere il nostro sistema sanitario. In queste ore sono aumentati e sono più severi e intransigenti controlli sul territorio da parte di carabinieri e polizia locale, così come previsto dalla direttiva del Ministero dell'Interno. Sono perfettamente consapevoli delle difficoltà che stanno attraversando in questo periodo le famiglie e le imprese anche della città di Albignasco. Questa sera la Giunta Comunale ha approvato una delibera per il differimento del termine della scadenza dei pagamenti dei tributi comunali. Abbiamo spostato in avanti il termine di pagamento della tariffa rifiuti, la parte di competenza comunale dell'IMU, la tassa della pubblicità e quella dell'occupazione solo pubblico, proprio per venire incontro a famiglie ed imprese. Abbiamo aperto un tavolo di lavoro con le scuole dell'infanzia e in i nidi integrati convenzionati e la FISM. Per raggiungere l'obiettivo di eh, venire incontro alle famiglie nel pagamento, nella riduzione delle rette delle scuole dell'infanzia e dei nidi integrati per il mese di marzo. Ma di tanto non siamo in grado di fare perché ci mancano anche gli strumenti giuridici è necessario un intervento straordinario da parte del governo nazionale così come annunciato a tutela appunto delle famiglie stesse delle scuole dell'infanzia e delle imprese nel frattempo noi un segnale abbiamo voluto darlo comunque non è stato facile i criteri per la contribuzione verranno stabiliti nei prossimi giorni perché dobbiamo stare attenti a rispettare quelle che sono le normative in più stiamo anche portando avanti un progetto insieme alle associazioni di albignasego ai nostri volontari alle attività economiche associazioni commercianti per riuscire a portare a casa degli anziani che devono assolutamente rimanere a casa la spesa e altri beni di prima necessità. È il momento per la nostra città di stare tutti uniti. È il momento di dimostrare la grande forza e il grande coraggio della città di Albignasego. Ed è il momento di farlo per prima cosa rispettando in modo rigoroso le regole. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo farci abbattere, ma dobbiamo seguire tutte le prescrizioni dell'autorità. Dobbiamo in primis stare a casa e non muoverci se non per motivi strettamente legati al lavoro, alla salute o per inderogabili necessità. È importante che ognuno di noi sia protagonista di questa importante, fondamentale necessità di fermare il contagio. Io saluto ognuno di voi, le vostre famiglie e sono convinto che insieme ce la faremo.